allora abbiamo la vittoria e la vittoria significa vedere dei risultati ricordatevi sempre che coloro che credono vedono dei risultati Amen. Amen. questa mattina infatti parleremo di fede per vincere fede per vedere dei risultati qui non si parla di religione la religione ha tante belle cose sapete quanti posti religiosi esistono in tutto il mondo? sono molto migliori del nostro locale ci hanno magari tanti be belle stati di marmo tante belle cose ah. in giro tanti lumini accesi però non ci sono risultati perché la religione non può cambiare la vita delle persone la religione non può fare neanche un capello di uomo bianco o nero o non lo può far rimanere in piedi Far crescere le persone neanche di mezzo centimetro. Ma la fede, la fede, quella sì. La fede, quella ha cambiato, cambia e continuerà a cambiare la storia dell'umanità. Quindi noi dobbiamo imparare. nella la fede e diede gloria a Dio. Pienamente convinto che ciò che Egli aveva promesso era anche potente da farlo. Amen. Ciò che Dio ha promesso è anche potente di farlo. Amen. Se Dio ha promesso una cosa, Lui la può realizzare. Questo succede non per succede non per potenza, ma succede per lo Spirito dell'Eterno, ma se Dio gli ha detto una cosa, questa mattina Dio gli sta dicendo che Lui la può realizzare, Amen. Amen. Abramo non dubitò delle promesse di Dio, però dovette essere fortificato nella sua fede, Amen. Quindi avremo grandi conquiste, avremo grandi vittorie, ma le mediante la fede tu non puoi vincere un'altra maniera se non attraverso la fede, perché Dio ha stabilito la fede come mezzo per la vittoria. e nel Nuovo Testamento, nella Bibbia, noi troviamo che si parla molto della fede dice se tu credi vedrai la gloria di Dio quindi sta dicendo se credi non sta dicendo che vedrai la gloria di Dio eh, per esempio Uh, andando ad una processione religiosa non sta dicendo che vedrai la gloria di Dio uh, sposandoti con un cavaliere azzurro con l'ombra dei tuoi sogni non sta dicendo che vedrai la gloria di Dio uh, andando a scuola, studiando prendendoti una laurea in teologia non sta dicendo questo ma la Bibbia dice che se tu credi se hai fede allora vedrai la gloria di Dio è vero dice che se tu hai fede quando un piccolo canello di sé una montagna, togli da qua, mettiti di là la montagna, si sposterà, è vero? Puoi dire che albero, stradigati e vattene nel mare e l'albero lo farà, questo non avviene attraverso uno studio religioso, questo non avviene attraverso delle pratiche religiose, sapete molti credono che le cose si ottengono da Dio perché fanno delle attività religiose, ah se io andrò a quel tale santuario in quel tal posto farò tot giri attorno alla colonna o andrò in ginocchio fino alla montagna salirò, mi uscirà il sangue dei ginocchi Dio vedrà e risponderà alla mia preghiera non è così che si dice qualcuno dice io andrò davanti a quel stato accenderò quelle candele farò dei voti e così Dio mi risponderà non è questa la strada noi possiamo spostare le montagne con la fede se abbiamo fede per vincere noi vinceremo altrimenti è solo religione purtroppo tanti hanno speranze in idoli o in immagini o in cose che non possono fare nulla e sono lì e continuano insistono, fanno pellegrinaggi fanno viaggi, cercando Dio in ogni posto senza sapere che Dio non si può trovare nel tuo cuore e senza sapere che è attraverso la fede che Dio ti può dare puoi spostare montagne, tu puoi distruggere cose che sono incredibili, problemi che sono inaffrontabili umanamente, ma quando Dio è dalla tua parte ce la puoi fare, perché Dio sarà con te e con la fede lo potrai conquistare. Amen. Per fede dice la Bibbia che si conquistarono regni, si conseguirono promesse e noi possiamo conquistare questa nazione per fede. Non dipende da come ci confrontiamo la nostra fede sapete, molti pensano e questo un po' ci viene tanto dal un di Paganesimo che quando tu ti comporti male Dio dall'alto ti fulmina se invece ti comporti bene Dio ti premia diciamo, allora io farò il bravo così Dio mi vede e mi dà il premio mentre se faccio il cattivo arriva il fulmine e Dio mi di fulmina questo era Zeus se qualcuno è rimasto un po' cattivo ha ai tempi del Paganesimo Dio non funziona così a Dio piacciono le persone per la loro fede dice addirittura la Bibbia che senza fede è impossibile piacere a Dio è vero no? dice così dice la Bibbia che senza fede non possiamo piacere a Dio ovviamente dobbiamo comportarci bene ovviamente dobbiamo seguire gli insegnamenti del Signore amare gli altri però se vogliamo conquistare, se vogliamo vincere, lo possiamo fare non attraverso dei fioretti, ma attraverso quello che è la nostra fede. Perciò dobbiamo capire è importante quanto è importante la fede, è la chiave principale per la vittoria. Addirittura nel Nuovo Testamento si parla del Vecchio Testamento, citando la fede di Abraham. guarda solo noi nel Nuovo Testamento ma è qualcosa che è sempre stata nella natura di Dio già nel Vecchio Testamento per questo Abramo è considerato il padre della fede perché fu un uomo che ebbe una grande fede che cos'è la fede? e qua è importante perché la fede è una parola molto piccola però dice la l'ha può grandi vittorie sapete come una chiave che apre una banca o una chiave che apre un grande negozio una chiave che apre un grande magazzino la chiave è piccola però dietro c'è qualcosa di molto grande così è la fede una piccolina è una parola piccolina piccolina però può smuovere la montagna per questo disse Gesù che la fede è come un seme piccolo ma che può fare grandi cose e c'è l'unico verso che ci parla di fede ci dà una definizione di fede che è il pre, capitolo 11 il verso 1 questa mattina lo vogliamo studiare vogliamo capire che cos'è la fede e dice la Bibbia dice così o la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono quindi la fede è due cose da una è la certezza di cose che si sperano e dall'altra parte dimostrazione di cose che non si vedono dove la dimostrazione viene dal termine greco elekos che significa dare una prova mentre certezza viene da opostasis che significa fondamento sicurezza una garanzia quindi avere fede è come una promessa di qualcosa una promessa però che è una certezza, che è una sicurezza, che è una garanzia. A me. E quella cosa si dimostrerà, si vedrà, si realizzerà. Gesù ci ha dato qualcosa, ci ha, detto, ci ha dato una grande promessa. Ha detto che quando noi che lo seguiamo moriremo, andremo? C'è. Cioè, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e avrò preparato questo posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Dice così. Tu hai una grande certezza che Dio ti sta preparando un posto la sua cielo Amen. Questa è fede. È la certezza di quello che Dio ha fatto. Ed è qualcosa che non viene a livello mentale, ma la fede deve nascere all'interno del tuo spirito. Se noi siamo fatti di corpo, di anima e di spirito e molte volte noi confondiamo tante volte la fede con qualcosa che parte dalla mente ma in realtà la fede deve partire dal nostro spirito la fede deve partire all'interno di noi e ci dà la garanzia che qualcosa succederà è una certezza, è una garanzia che quello che noi stiamo vedendo ma avremo, lo otterremo per capire che cos'è la fede dobbiamo realizzarla la fede non è una cosa che puoi studiare a scuola la fede la puoi studiare soltanto ai piedi del nostro Signore Gesù Amen. vogliamo capire che cosa non è fede non è la fede amè? stamattina è un insegnamento sulla fede quello che il Signore ci sta dando Dio ti sta dando la chiave per vincere la fede non è l'essere positivo che cos'è essere positivo? Mm. sapete c'è un problema molte volte siamo positivi va bene le cose si aggiusteranno, va bene le cose andranno meglio, va bene le cose si sistemeranno, va bene poi Dio risolverà, va bene poi Dio vedrà, va bene, questo è un essere positivo, è un parlare positivo, ma non è la fede, con questo tu non puoi spostare le montagne, non è parlando in maniera positiva, non è vedendo il bicchiere mezzo pieno che tu potrai spostare una montagna, Amen è una fede che proviene dalla tua mente quindi tu vedi il bicchiere a metà e dici è mezzo via qualcun altro lo vede è peggio che pessimista e dice è mezzo vuoto però questa non è fede dobbiamo essere positivi a ma questa non è la fede che proviene da Dio perché la fede non viene da noi è qualcosa di spirituale che proviene da Dio ed è qualcosa che questa mattina noi riceveremo a me. la fede non è emozione ah io mi sento che comprerò una casa ah io mi sento che adesso le situazioni si sistemeranno ah io mi sento che adesso e poi le cose non succedono la fede non opera a livello emotivo non opera nella nostra mente ma non opera neanche a livello emotivo questi sono degli ascensori spirituali saliamo e scendiamo emotivamente però non è questa la fede. Sapete, dice la Bibbia che il cuore dell'uomo è ingannevole. Quindi il tuo cuore ti può ingannare, suggerendo cose che non sono belle. La tua fede non deve essere una fede di fatta di emozioni. Ah, io sono andato lì, ho sentito la presenza di Dio, allora Dio mi risponderà. Queste sono emozioni, ma non è fede. Amen che la fede è qualcosa di spirituale, è una sostanza spirituale che non viene dalla mente, non viene dalle emozioni, ma viene dallo spirito, quindi non dalla carne, entra nel nostro spirito e ci dà la certezza che quella cosa si realizzerà, e quella cosa che noi abbiamo la certezza si dimostra, ed è così, Quella è la fede, Dio farà cose che non vediamo, Amen. Amen quella certezza che tu ti dà nello spirito quella cosa che tu dicevi nel mondo spirituale si realizza nel mondo naturale anche se umanamente è impossibile quella certezza fa muovere una montagna è più in alto della nostra mente è più in alto delle nostre emozioni è qualcosa che viene nello spirito la fede non viene da cose che noi vediamo ma è fatta di cose che non vediamo per esempio, un giorno c'era Tommaso che era andato a fare una passeggiata mentre i discepoli erano riuniti e stavano pregando e stavano aspettando il Signore. Tommaso non c'era e Gesù si presentò in mezzo a loro, la conosciamo tutti quanti. Disse pace a voi, soffiò e loro ricevettero lo Spirito Santo. Poi, dopo loro non credevano, mangiò del bene gli portarono qualcosa da mangiare poi a un certo punto se ne detto: e arrivò Tommaso sembra quasi quei fratelli che mangiano spesso in chiesa dice con la ah, domenica è stata la presenza di Dio il Signore farsi e loro vengono sempre dopo <ride> si sono persi sempre in meglio però quando arrivò Tommaso iniziò a dubitare non credeva disse no non è possibile se io vedo io credo io devo mettere la mano nel costato questa non è fede Sapete all'improvviso apparire di nuovo Gesù? E lui dice sì, sì, adesso credo, adesso credo. Questa non è fede. La fede non viene da quello che tu vedi. Ma la fede viene da quello che tu non vedi. Fede è credere le cose che non vediamo. Dice la Bibbia che Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Fede è qualcosa di diverso. Non puoi dire io quando lo vedo lo credo. Se tu lo ricevi per fede, e fede non è vedere, eh? tu lo ricevi quando non lo vedi. E il fatto di vederlo è solo la prova che l'ho ricevuto, è solo la dimostrazione della tua fede. Mi state seguendo, mi state capendo. La fede viene dallo spirito, non viene dalla mente, non viene dalle emozioni, non viene da quello che tu vuoi vedere o puoi toccare, ma discendi dall'alto dal trono di Dio. Perni al tuo spirito. E da dentro il tuo spirito la montagna si può spostare la fede non è nemmeno una cosa che puoi manipolare sapete c'era nel primo libro di Samuele si parla di una storia che doveva andare a fare una battaglia e c'erano dei figli del sacerdote Eli che erano corrotti erano cattivi rubavano dei sacrifici di Dio facevano cose orrende commettevano adulteri, commettevano fornicazioni erano delle persone orribili però c'era una battaglia e guarda cosa pensarono di fare disse adesso prendiamo l'arca la mettiamo in mezzo al campo Dio sarà con noi e così noi vinceremo andarono là e morirono tutti quanti perché Dio non si fa manipolare da nessuno la fede non la puoi manipolare questo è un grande canello che il diavolo fa lo fece anche con Gesù, buttati da sopra il pinacolo del tempio perché è scritto che gli angeli ti sosterranno, tu cadrai a terra e quindi non ti farai male perché è scritto che la tua, il tuo piede non andrà addosso ai sassi. Se Gesù si buttava, morì. però Gesù rispose: Non tentare il Signore Dio tuo. Amen. E molti di noi sono così. Vogliono tentare Dio con la fede. Ah, allora io farò questo: dirò questo, e Dio farà così. Non è questa la fede. Molti vogliono manipolare Dio. Ah, io adesso sto malato, allora mi tolgo le medicine così Dio mi guarisce. Non è questa la fede, non è questa. La fede è qualcosa che deve provenire dal trono di Dio, è qualcosa che scende da Dio. Non la puoi manipolare tu, non puoi tu manipolare la fede questi portavano l'arca di Dio nel campo di battaglia perché la loro intenzione era di far sì che Dio facesse quello che loro dicevano ma non funziona così Dio fa quello che lui dice non quello che dice lui per questo la Bibbia dice non tentare il Signore Dio tuo non è questa la fede che cos'è la fede? la fede è qualcosa di spirituale se ricevi dice la Bibbia attraverso la parola di Dio. La fede di viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Romani dice che Abramo ha creduto secondo quello che gli era stato detto. Lo vogliamo leggere? Vogliamo riprendere Romani, il capitolo 4, verso 18? Voglio far notare questo piccolo dettaglio perché molti si rivedono dalla Bibbia e fatti a dettagli, però dalle piccole cose si scoprono le grandi verità egli sperando contro ogni speranza credette per diventare padre di molte nazioni come? secondo ciò che gli era stato detto da Dio da Dio così sarà la tua progetto Amen. come gli era stato detto da Dio aveva avuto fede a quello che Dio gli aveva detto non aveva manipolato Dio non aveva creduto alle sue emozioni non aveva creduto alla sua mente ma aveva risposto a quello che Dio gli aveva detto sapete a volte io racconto l'esempio della barca c'erano in Cina tanti credenti sopra una barca in mezzo a un bar un giorno e stavano lì e parlavano e dicevano, ma non abbiamo nella stessa fede di Pietro, tutti quanti. Sì, ce l'abbiamo, allora anche noi possiamo camminare sulle acque. Sì, lo possiamo fare. Ok, allora ribottiamoci uno, due. Tutti dentro l'acqua. Ah, qualcuno sapeva notare, qualcuno non sapeva notare. Stavano affogando alla fine, aiutandoci uno con gli altri, riuscirono ad arrivare, quasi morti a riva. E là tutti restavano così erano come dei baccalà a tirati fuori dall'acqua mentre stavano là passò un vecchietto e loro stavano parlando tra di loro e dicono perché non siamo riusciti a camminare sull'acqua come ha fatto Pietro abbiamo la fede e quel vecchio ascoltando gli rispose ma a Pietro gli aveva comandato Gesù a voi gli l'aveva comandato state capendo la fede è qualcosa di diverso la fede deve partire non dalla tua mente non dalle tue emozioni non dai tuoi desideri ma da quello che Dio dice e quello che Dio dice tu lo trovi scritto nella parola di Dio perché Dio confermerà solo la sua parola non la tua o quella di altri ma la sua parola e quando quella parola proviene da Dio allora tutto può succedere sapete Abramo dice sperando contro ogni speranza ha creduto perché perché Dio gliel'aveva l'aveva detto ora lui non aveva più una moglie fertile, la moglie purtroppo non poteva più avere figli aveva quasi cent'anni Sara lui stesso dice che il corpo era quasi come morto cioè significa che manco funzionava tanto bene come vedete però quando Dio ha detto una cosa Dice la Bibbia che di tutto si mi sa ridere mi ride. Dice Mio marito C'è il corpo quasi morto Io Già sono morta lo sa E mo che ci mettiamo a fare? A cent'anni Dice che non fai risato Può mai essere Però puoi cadere la parola di Dio Quando Dio ti parla Non guardare mai le circostanze che sono intorno a te non devi guardare le cose che succedono intorno a te può essere in mezzo di una crisi economica ma se Dio ha parlato che ti avrebbe benedetto economicamente, tu sarai benedetto Giacobbe in Egitto divenne 100 volte più ricco nonostante ci fosse una grande carestia, Abramo divenne padre di moltitudini Dio lo portò fuori dalla tenda gli fece vedere il cielo, gli fece vedere la sabbia gli disse guarda così sarà la tua discendenza e Abramo ha creduto quello che Dio ha detto e se noi iniziamo a credere a quello che Dio dice allora le montagne si sposteranno non perché le sposti tu perché è la tua volontà ma perché stai rispondendo al comando di Dio se tu vai a Martino e Dio ti dice dice alla montagna che si sposta la montagna si sposterà perché questa è la fede certezza di cose che non si vedono ed è dimostrazione di cose che si sperano Amen. La fede non la fabbrica nella mente. Abramo non la fabbricò con la mente, non la fabbrica con le emozioni, non la manipolò, ma viene dalla parola di Dio. E in modo particolare la Bibbia dice viene dal rema di Dio, non viene dal logos. Esiste una differenza, sapete, nella parola logos e parola rema quando noi leggiamo la Bibbia stiamo leggendo il Logos di Dio ma ci sono dei momenti in cui quel Logos diventa il tema diventa una parola che proviene direttamente dal trono di Dio quindi quel passo che normalmente parla di Partimeo, che parla di Zaccheo, che parla di qualcun altro non diventa più una storiella raccontata ma inizia a diventare una, una parola che Dio rivolge al tuo spirito e quando quella parola entra nel tuo spirito è un re, ma tu credi a quella parola e inizi a muoverti su quella parola, allora ecco che si muoveranno le montagne. Mi state capendo questa mattina? Dio risponde alla fede e la fede viene dal re di Dio. Amen. Leggiamo la Bibbia, però ascoltiamo quando stiamo leggendo il Logos e quando quella Bibbia diventa un re quando diventa Rema, eh, allora c'è vittoria. È vero o Quando la Bibbia dice che l'uomo non vivrà di solo pane, ma vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, non sta dicendo che l'uomo vivrà del Logos di Dio, ma l'uomo vivrà del rema che procede dalla bocca di Dio, del rema che procede da Cristo. Amen state seguendo, so che forse può essere complicato per qualcuno, ma se capisci questo questa mattina, allora niente sarà più impossibile a chi crede, domenica scorsa vi ricordate parlavo di Giosafat che durante la battaglia iniziò a lodare Dio, vi ricordate? Era pazzo, però lui sapeva di avere un re ma di Dio e sapeva che Dio avrebbe realizzato quello che gli aveva detto. E i nemici già si erano uccisi uno con l'altro. Il problema iniziò a cambiare. Dal che il problema era come li uccidiamo, il problema è noi come ci portiamo tutti questi soldi a casa. Perché questi stranamente si erano portati dietro l'oro, i gioielli, i soldi, i bancomat, eh, tutte le cose di quei tempi, gli assegni, non lo so. Che loro iniziano a dire, oh signore mio, cara, come ce li portiamo adesso? Quattro giorni di tempo per portare l'oro, i soldi, i gioielli alla loro casa io gli aveva mandato la benedizione fino a casa loro è vero no? questo fa la fede Gedeone uguale Dio lo chiamò per fede lui per fede rispose un giorno però aveva paura e il signore gli disse: se hai paura scendi accampamento del nemico per vedere il nemico cosa dice e quindi Gedeone in silenzio entrò all'accampamento e ascoltò i nemici che erano intorno al fuoco e parlavano e raccontavano i sogni che avevano fatto. Io ho visto una, una roccia che rotolava e tutti quanti, questa è la spada di Cedeone, ci distruggerà, i nemici già sapevano che erano morti, solo Cedeone non lo sapeva, Dio già stava operando, però Cedeone non lo sapeva, aveva paura di dover affrontare 120.000 uomini persone, è normale è normale avere paura quando devi affrontare delle sfide davanti a te quando ti trovi davanti a situazioni ma se tu credi a quello che la parola di Dio ti ha detto allora non devi guardare le circostanze intorno a te, perché quello che Dio ha detto è anche potente di realizzarlo. se Dio ti ha fatto una promessa è anche potente di realizzarla e potrà arrivare forse pure a 100 anni con una moglie che non può partorire e con le cose che non ti funzionano Dio ha detto che lo farà, Dio lo farà. Amen. Questa è la fede. Non è una convinzione mentale. Parti da solo, allora adesso andrò là, farò la guerra, succederà. Vai, vai, puscio. Dio è con me, andrò, farò, deciderò. E puscio. Non funziona così. Non è qualcosa di emozionale. Io mi sento che Dio è con me, andrò là e vincerò, Non funziona così. Dio non lo puoi manipolare. Ma se ricevi una parola, allora vinci. Come fece Abramo. Dio chiama le cose che non sono come quelle che fossero. Abramo si cambiò nome. Lui si chiamava Abramo e Dio lo chiamò Abramo. Padre di moltitudini. Però quando Dio gli cambiò il nome, lui non lo e immagino qualcuno come lo rideva. È sta arrivato il padre delle moltitudini. Esta è sta arrivato quello che dice che Dio è con lui. E può essere mezzi problemi. Vi è mai capitato? La gente è subito pronta a tirare il dito. Però Abramo credette ogni speranza. Dio mi ha chiamato padre di moltitudini, io sono.. Ed è stato così. Quello che Dio ha detto era modi di realizzarlo, l'ho realizzato. Però Abramo ha creduto. Abramo non ha guardato alle cose intorno. Dio mi ha detto che si convertira tutta la mia. Di un pastore che mi ha colpito moltissimo. E questo pastore insegna sulle guarigioni. E stava raccontando che un giorno lui è degli Stati Uniti d'America venne in Italia per fare un insegnamento sulle guarigioni. Non, non so dove è andato, sinceramente, però mi piacerebbe sapere in quale chiesa fu alcuni anni fa. E dice che mentre lui stava così insegnando sulle guarigioni la sera. Un fratello lo andò a trovare nella camera di albergo, lo so, dice, fratello posso salire, devo guardarti? Sì, prego. Dice, lo sai, purtroppo c'è un fratello che si trova uh, all'interno del reparto di rianimazione e sta per morire. Certo, andiamo. E quindi lui va là, entra nella stanza, impone le mani su questo fratello, questo fratello si chiama Angelo, dice, era ormai in coma vegetativo da diversi anni, si parlava che dovevano togliere la spina e lui parla in poche mani e dice Angelo, nel nome di Gesù alzati, tu ti alzerai tu sarai sano, parlerai, respirerai mangerai, farai tutte le cose così come devono essere fatte senza avere problemi per il fatto che sei rimasto in coma per tanti anni e allora, uscì dalla stanza sapete, in quella stanza non potevano entrare tante persone perché doveva entrare con i guanti quando usci fuori, gli ultimi lo all'ospedale, fratello. Allora cosa è successo? Ho pregato. Sì, ma il Signore ti ha mostrato qualcosa, ti ha fatto vedere qualcosa. Marco 16, 16. Ah? Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Quindi il Signore non ti ha detto niente. No, il Signore mi ha detto: Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Marco 16, 16. L'ho letto nella Bibbia. Quindi il Signore non, non ti è passata una voce celestiale, un arcangelo gabriele che diceva annunciazione? No! E cosa è successo? Marco 16-16, sì, imparano le mani, gli impende questi pochi Si è trovato, abbiamo capito. Andarono a casa, lo portarono a dormire il giorno dopo, alle 8, lo vanno a bussare. Fratello, fratello, sì, sai cosa è successo l'angelo? No, cosa è successo? È morto. E cosa dice? Imborrano le palle, gli infili. E a questi guariranno. Io non posso dire niente di diverso di quello che insegna la parola di Dio. E continuò a fare l'insegnamento sulla guarigione quella giornata. Però nel suo animo era tuffato. Cioè, come se abbiamo creare la guarigione? Questo muro. Il pomeriggio, dove hanno costruito Fratello, fratello, sai cosa succede? Ad Angelo? Sì, già me l'hanno detto. Angelo è morto. No, no, no, si è svegliato, è vivo, ragiona, sta a Ha detto, potete anche di farlo. Come lo fa? Non sta a noi stabilirlo. Quando tu preghi per una persona malata, non è detto che si deve guarire all'istante. Questa è una cosa che alcuni anni fa mi costava capire, perché io andavo a pregare per una persona e poi, dopo 20 giorni, mi chiamavano: Lo sai, sei stato da letto. Adesso sto bene. Eccolo, non è detto. Però sul momento pareva che non era successo niente. Immagina Abramo, io ti cambio il nome, tu sarai padre di moltitudini, andava con la moglie e dicevo, eh, questo non nasce, ma che padre di moltitudini? Ma lui non iniziò a guardare le situazioni intorno a lui, credette alla parola di Dio, credette a brema di Gesù Cristo. a imporrando le mani agli infermi e questi qualità è la sua parola è la sua promessa per quelli che credono se tu credi verrà la gloria di Dio non parte da te non dipende se senti il fuoco che scende dal cielo o se ti appare l'arcangelo Gabriele ma tutto proviene da quello che la Bibbia dice da quello che il re ma che Dio ti dice la fede muove le montagne. Credilo. Abramo divenne Abramo prima di avere figlie. Amen. Però cosa fece Abramo? Abramo aveva la parola di Dio. Abramo aveva un nome nuovo, però non vedeva le cose. Per tanti anni detto che sarò padre di moltitudini c'era una guerra di fede però non vedo niente un giorno sbagliò anche se fece un frutto della carne ismaele ma non era quello il piano di Dio allora io credo che ogni giorno lui era lì e c'era una battaglia di fede in Abramo ma il Signore mi ha detto che mi dà moltitudine io devo credere al Signore perché io so chi è Dio però non vedo niente ma lui ha continuato a credere ha continuato a credere e dice la Bibbia il passo che abbiamo letto, leggiamo di nuovo, che lui si fortificò in Dio, Romani 4, il verso 20. Neppure dubitò per intendulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede che cosa fece? Ma cosa fece? Si fortificò nella fede. A E diede gloria a Dio. Perché? Perché era pienamente convinto che ciò che Dio aveva promesso era anche potente di farlo. E questo è quello che dobbiamo fare stamattina. Ci vogliamo fortificare nella nostra fede. Vogliamo dare gloria a Dio. Perché quello che Dio ha promesso è anche potente di farlo. Non per la nostra forza, non per la nostra potenza, ma per lo Spirito di Dio. Quello che Dio ci ha promesso questa mattina fortifica di fede in Dio credi che Dio lo può fare quello che lui ha detto lo realizzerà e diamo gloria di a Dio questa mattina perché questo fece Abramo, lo do il Signore il re del cielo e della terra e noi lo vogliamo adorare perché lui lo realizzerà credi È meglio che le persone se ne fuggono, perché quando Dio dice una cosa la compie. E Dio gli darà le nazioni per eredità. Dio ci darà le nazioni per eredità. Dio ci darà le vittorie sopra tutti i nostri nemici. Noi saremo chiamati testa e non coda, perché questo è l'anno e noi vinceremo a me alziamoci in piedi questa mattina